Pallanuoto femminile. Sette rosa. Caccia alla semifinale. Emmolo e Gorlero all'assalto della Russia. Ore 14.50. Mondiale Budapest. Quarti di finale meno Italia. Gorlero, Tabani, Garibotti, Queirolo, Radicchi, Aiello, Picozzi, Bianconi, Emmolo, Palmieri, Cotti, Dario, Lavi. Importante pomeriggio per il rosa delle imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Immolo, che alle ore 14.50 scenderanno nella vasca di Budapest per affrontare la Russia, ci si gioca l'approdo alla semifinale mondiale. La Russia arriva dall'impresa negli ottavi di finale, visto la vittoria di misura sull'Olanda. L'Italia ha riposato un giorno in più e il Conti potrà contare su una squadra forte mentalmente e fisicamente dopo i precedenti successi nella prima fase contro Canada, Brasile e Cina. Le due imperiesi Emolo e Gorle vanno a caccia della gloria e dopo la conquista della medaglia olimpica a Rio l'anno scorso, hanno l'occasione di giocarsi almeno il podio anche al mondiale in Ungheria. Nellultimo confronto, proprio nella vasca di Rio per i giochi, il Sette Rosa superò 12-9 le russe. Potete seguire il match tra Italia e Russia nella nostra web cronaca live su Riviera Sport.